Poco dopo che si è diffusa la notizia che il Belgio ha deciso di firmare il CETA se verranno accolte alcune modifiche che sono state concordate tra Ballonia e il governo federale, qui proprio davanti alla Commissione Europea si sono riuniti un centinaio, forse 200 giovani per protestare contro la firma dell'accordo commerciale con il Canada. Eh, la manifestazione, come sentite, è è abbastanza festosa, canti, qualche ballo, qualcuno che fuma uno spinello, eh, ma adesso probabilmente è troppo tardi perché il Parlamento della Vallonia e quello di Bruxelles dovrebbero votare entro, entro domani sera il loro, il loro via libera all'accordo concordato con il governo federale, e se questo accordo andrà bene anche agli altri 28 paesi dell'Unione, probabilmente già domenica o più tardi lunedì il premier Canadese sarà qui a Bruxelles per firmare l'accordo commerciale.